Grazie Presidente. Allora, io voglio far presente questo aspetto che riguarda la città storica, che è la sua immagine che nessuno ha mai cercato di infrangere perché è piena di memorie storiche. Da Sisto V, che ha deciso di l'astricare il nuovo piano di Roma, delle strade più importanti che collegavano la Roma del Cinquecento, con i San Pietrini. Allora, I San Pietrini ormai sono parte dell'immagine della città storica, che è un'immagine che nel mondo si proietta come immagine della città. Perciò, affidare al la pavimentazione a pietra della città, anche un elemento importante di, della storia della città e della sua, appunto, ripeto, immagine nel mondo, non è, una, non è una spesa inutile, ma un investimento, questo voglio dire. Nessuno, diciamo, quando hanno ammodernato la città, ci sono andati col piccone sui tetti di Borgo Pio. Oh, neanche lui si è mai sognato di chiedere la rimozione della pavimentazione a San Pietrini questo voglio ricordare quindi quando è stato eh, demolito il, il tridente di Borgovio, tutto poi a livello della pavimentazione è rimasto uguale oh. quindi noi dobbiamo essere i testimoni gli eredi, quelli che a un certo punto decidono di non spendere ma investire nella manutenzione di questa pavimentazione e perché infatti nella eh, delibera di rimozione dei San Pietrini non si tiene in conto del costo che sarebbe elevatissimo di, rimu di rimuovere questo tipo di pavimentazione e eh, quindi il costo che poi nel 2000, Rutelli aveva pensato di o temperare a Borgopio di, di compensare con la vendita del San Pietrino oh, quindi queste cose a noi abborrono, non ci vogliamo neanche pensare e il centro di Roma non è una porzione di città dedita all'attraversamento dei mezzi quindi manutenzione, mezzi mobilità su ferro che sta nel programma e si sta attuando la realizzazione di linee su ferro a via nazionale a via 24 maggio e poi per arrivare alla stazione San Pietro quindi io confido nel fatto che nel futuro si possa mantenere sia una mobilità sostenibile che una pavimentazione a San Pietrino. Grazie Grazie a lei consigliere non ci sono